Gigi Buffon premiato con super figuraccia. Caterine Z Jones, riconoscibile gli altri. Ai FIFA Awards succede di tutto. Caterine Z Jones, Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo con figlio e fidanzata, Daniel Ves con la sexy moglie Joanna Sanz. Gigi Buffon premiato e impacciato, soprattutto con l'inglese, Caterine z Jones irriconoscibile e una carrellata di Evans, il Gala del Calcio al Palladium Teatro di Londra e un grande show barra verticale. Caterine e di meno la neo 48enne moglie di Michael Douglas, ai FIFA Awards in veste di madrina, è in abito sexy, scelto nel suo immenso guardaroba. Corpetto di pizzo trasparente e maxi spacco. Ma, complice un trucco troppo pesante, sembra una statua di cera. Campioni e bugs in dolce attesa?. Cristiano Ronaldo è la piglia tutto dei FIFA Awards, l'attaccante del Real Madrid trionfa per il secondo anno consecutivo, davanti a Neymar e Messi, e sfila con la fidanzata Georgina Rodriguez incinta il figlio Cristiano Ronaldo Jr. Anche Lionel Messi è con la moglie Antonella Roccuzzo incinta, la stella del Barcellona e la compagna di tutta la sua vita sono in attesa del terzo figlio. Tra gli altri, c'è il giocatore ex Juventus, ora in forze al Paris Saint-Germain, Daniel Ves con la sexy Joanna Sanz, sposini da luglio. L'annuncio social del terzo figlio in arrivo per me si clicca per ingrandire. Ilaria non c'è, Gigi Buffon non è in coppia, Ilaria D'Amico è stata paparazzata nel frattempo a Milano, intenta a fare shopping, ma è felice, è stato premiato come miglior portiere dell'anno. È un onore vincere il premio alla mia età, ha detto emozionato il capitano bianconero. Sono felice di essere qua e devo ringraziare la Juve e i miei compagni che lo hanno reso possibile. Spero di migliorare ancora per vincere in Europa e chiudere la mia carriera con una grande vittoria. Il problema è che lo dice in inglese, ed è un vero disastro.